e sii sì breve conoscevi il decreto sapevi che era proibito fare quello che hai fatto Il decreto era pubblico, lo conoscevo certo. E hai osato trasgredire questa legge. perché non fu Zeus a impormela. Né la giustizia che siede laggiù tra gli dei sotterranei ha stabilito questa legge per gli uomini. Io non credevo poi che i tuoi divieti fossero tanto forti da permettere a un mortale di sovvertire le leggi non scritte inalterabili, fisse degli dei, Quelle che non da oggi, non da ieri vivono, ma eterne. Quelle che nessuno sa quando comparvero. Potevo io, per paura di un uomo, dell'arroganza di un uomo, Venir meno a queste leggi davanti agli dèi. A te sembrerà ch'io agisca da folle. Ma chi mi accusa di follia forse è lui, il folle. Io esisto per amare, non per odiare. Io esisto per amare, non per odiare.